Sinergie 2021, siamo a margine dell'evento, sono qui con Giovanni Coda di al tuo fianco. Giovanni, che cosa ti porti andando via da questo evento? Cosa è stato per te Sinergie 2021? Ma sicuramente un ritorno alla normalità, quindi un grande piacere incontrare tante persone impegnate nell'evoluzione di quello che è tutto il mondo digitale che ruota intorno al settore immobiliare e tanti contatti, insomma... Nuove relazioni e credo anche tante novità per quello che sarà il 2022. Hashtag ripartenza, era un po' anche il claim di questo, di questo evento. Come coniughi questa, questo hashtag con la tua azienda in questo periodo? Ma guarda, ne abbiamo parlato anche nel nostro workshop. Noi l'abbiamo proprio messo al centro, questo hashtag, per quanto riguarda l'evoluzione digitale e la centralità del cliente. Noi crediamo che queste due cose siano proprio la ricetta giusta per poter avere successo in questo periodo di ripartenza che ci aspetta. Possiamo dire a chi ci sta guardando, l'anno prossimo ci sarà al tuo fianco a Sinergia 2022? Assolutamente sì. Bene, vi aspettiamo.